No, buongiorno, e bentrovati! Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti da Iris, uh, io sono un'esperta di Astro Center Italia e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove ci occuperemo delle previsioni astrologiche uh, per l'anno 2019 per il segno del leone. Andiamo subito, partiamo con i tarocchi dei simboli e vediamo che cosa ci riserva per il segno del leone. Oh! Il re, allora nei simbolon il re eh, questa carta simboleggia appunto eh, il sole eh, e anche il leone quindi come dire è una carta molto forte che parla al segno del leone eh, ci indica un momento in cui eh, siamo chiamati a rispondere diciamo così di quello che noi stiamo costruendo, un po' come dire questo forse è un anno in cui dobbiamo fare il punto della situazione e decidere che tipo di sovrano vogliamo essere, dove viene posto l'accento forse su quello che abbiamo costruito e capire se ciò che abbiamo realizzato finora si rispecchia in ciò che vorremmo Uh, costruire per quello che riguarda i nostri progetti futuri a 360 gradi eh, sia che si tratti di, di, di lavoro, di amore, di, di soldi, di, di, di qualunque cosa uh, fare un po' il punto della situazione e capire se le nostre azioni sono in linea con i risultati che vorremmo ottenere andiamo uh, con i tarocchi della tradizione magica e eh, manca farla apposta ci parlano del Papa, viene fuori il Papa. Eh, il Papa ha, ha significati eh, che si possono un po' associare a quelli del, del, del re, no? Perché è una figura che è come il re, che può essere un re buono, ma anche un re tiranno. Anche il Papa può essere una persona molto eh, evoluta, spirituale, con valori molto alti o piuttosto anche una persona ipocrita che eh, approfitta delle proprie, della propria posizione per ottenere dei vantaggi personali. Quindi è un po' come dire eh, per il segno del leone che quest'anno è un anno decisivo per decidere da che parte vogliamo andare, cosa vogliamo costruire e renderci conto se quello che ci circonda è veramente quello che noi desideriamo, se i risultati che stiamo ottenendo sono in linea con noi. Eh, se c'è qualcosa che non ci risuona come amicizie, come risultati economici, come eh, cose a cui ho dovuto dire di sì perché in quel momento non potevo fare altrimenti, forse è il caso di prenderne atto e cambiare direzione, siamo ancora in tempo per farlo e, e soprattutto abbiamo la possibilità di realizzare grandi cose, dobbiamo avere solo il coraggio di sceglierle, ma possiamo farcela, invece vediamo eh, per quanto riguarda le carte del destino, ah, bellissima, tutte carte molto, molto spirituali, molto elevate, perché questa è il signore dell'universo. Allora, la frase recita, nell'universo eh, dell'anima ognuno ha un proprio regno. Eh, in pratica è, è una carta che indica che in questo momento... Eh, per quello che sarà il prossimo anno appunto saremo illuminati da conoscenze superiore, da, avremo la possibilità di elevare il nostro animo, il nostro spirito e far sì che le nostre azioni veramente seguano uh, un'inclinazione un po' più alta. Uh, con, con degli scopi più profondi uh, meno egoistici meno uh, non voglio dire meno terreni perché è ovvio che dobbiamo campare non è in questo senso però nel senso che noi possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo ma non è detto che per farlo dobbiamo scendere a compromessi con i nostri valori quindi uh, cari cari Leoncini, abbiate il coraggio di seguire eh, i vostri ideali e i vostri valori perché siete benedetti, siete protetti e questo non significa dover rinunciare a qualcosa di terreno eh, o di, di, di materiale, anzi... Più credete nei vostri valori, più fate spazio a ciò che sentite e, e maggiori saranno le possibilità di trionfare, ma trionfare davvero, quindi anche con grandi risultati a livello eh, economico, di soddisfazioni eh, personali, quindi bisogna fare una scelta e agire di conseguenza. Allora, eh, io sono stata lieta di mh, fornirvi questa, questa previsione per quanto riguarda il segno del leone. Vi ringrazio per avermi seguita eh, e vi do appuntamento col prossimo video in cui ci occuperemo del segno della Vergine eh, e le previsioni per l'anno 2019. Io sono Iris, vi ringrazio e vi ringrazio a nome di Astro Center Italia. A presto!